Pace a tutti, benvenuti. Hola a tutti, benvenidos. È bello potervi vedere anche questa mattina. È bello vedere questa mattina. È bello vedere che siete sempre più belli. È bello vedere che sempre stai più guapos. Per so vedere, tutti anche con i capelli già tagliati e regalati. con i capelli già cortati e arreglati. Tutti pronti per la nuova costume. Tutti pronti per il bañador. Per lo meno quelli che si devono battezzare sono pronti per il bagno. Almeno <ride> quelli che si devono battezzare sono pronti per il bagno. Diceva mia moglie: parlava del fatto di rimanere fermi nel campo di battaglia. E no? mia esposa parlava di quedarnos firmes nel campo di battaglia. Ed è qualcosa di importante. Algo de importante. Ed è anche collegato con la predicazione di questa mattina. E anche se conecta con la predicazione di questa mattina. Lei non sa mai io cosa devo predicare. E ella nunca sa lo che voy a predicare. <ride> Però, Dio Però Dio è sempre la guida. sempre la guida. Il problema è che quando noi combattiamo. Il problema è che quando peleiamo Il combattimento ci porta a stancarci. La pelea ci porta a cansarnos E quindi arriva, arriva un momento in cui siamo stanchi di y combattere. E l'ha un momento in cui stiamo cansati di peleare. E abbiamo bisogno di rinnovare le nostre forze. E necessitiamo rinnovare le nostre forze. Per questo dobbiamo rimanere fermi nel campo di battaglia. Que campo Perché la nostra forza viene meno. Viene menos. la forza di fare la volontà di Dio viene meno. Tu stai iniziando a pregare, a cercare la faccia del Signore. A la cara del Però arriva a un certo punto che inizi a sentirti stanco. Però Non hai forze più per pregare. No para orar. Quando leggi la Bibbia ti costa leggere quella pagina della Bibbia. Bibbia, de Bibbia. E non capisci perché. E non intendi il perché. Sei stanco. Stai Anche se fisicamente hai riposato anche fisicamente ti descansaste però ti senti stanco però ti senti e ti senti stanco perché stai combattendo nello spirito ti senti perché stai nello spirito e hai bisogno di rinnovare le tue forze spirituali e necessitas tus spirituali. hai bisogno di rinnovare la tua unzione hai bisogno di rinnovare la tua unzione in atti 10 mentre Pietro sta predicando En Hechos de los apóstoles 10, mientras Pedro está predicando, solamente está hablando con las personas, y El Espíritu Santo scende, e di spirito El Espíritu Santo baja y bautiza a estas personas. Y muchas veces diciamo, ¿por qué ha venido esto? a veces decimos, ¿para qué pasó esto? Pero tú quelle personas avevano una fame di Dio. Pero ves que esas personas tenían una hambre de Dios. una voglia Tenían ganas de querer escuchar de Dios. Perché un angelo gli era appasso. Perché un angelo gli era apparso. Un gli e avevano chiamato Pietro per arrivare là. E avevano chiamato Pietro per arrivare a, Pedro para a E quindi erano lì con aspettativa per aspettare la parola di Dio. Lì con de Dios. E se anche noi questa mattina siamo con aspettativa di cercare Dio. E se noi anche questa mattina stiamo con aspettativa di cercare Dio. Allora saremo rinnovati. Perché quando siamo assetati. Perché quando abbiamo sed è lì che l'acqua ci diseta l'acqua non sceglie la sede ma se non abbiamo sete però se non abbiamo sete. non desideriamo l'acqua non chiediamo l'acqua oggi abbiamo bisogno di essere rinnovati Ora si possiamo rinnovados, che possiamo essere qui con un'aspettativa di ricevere nuove forze, che possiamo stare con una di ricevere nuove forze. Perché quando abbiamo aspettative, riceveremo nuove forze. Perché, quando abbiamo aspettative, recepiremo nuove forze, e vogliamo leggere in secondo re, capitolo 6, che vogliamo leggere in secondo re capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7, dal versetto 1 al 7, Leggiamolo direttamente in spagnolo, ok? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos allí el lugar que en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. E aconteciò che derribando un, uno a un árbol, cayosele il hachazo en el agua. E dio voces diciendo: Ah, signor mio, che era emprestata. E il varón dijo: Donde cayo? E il varón mostra il lugar. Entonces cortò un palo e ezzo lo ahí. E hizo nadare il hierro. E dijo: Tómalo. E il tendì la mano e tomò. Eh, questo versetto è molto conosciuto. Questo versetto è molto conosciuto. Stanno, ci sta Eliseo con eh, i discepoli dei profeti Está con los de los e c'era un, un problema che erano cresciuti molto di numero. Mucho de numero e quindi cercano un altro posto per allargarsi otro lugar para, um, digamos, e mentre sono lì lavorando questa ascia, sì. ascia cade nel, nell'acqua e si perde Y e c'è bisogno della preghiera di Eliseo. I se necessita della oración de Eliseo per recuperare quest'ascia. hacha. Questa e quando si prega il ferro sale a galla. E quando si ora il hierro sube. una cosa che è fisicamente impossibile. Algo che a livello fisico è impossibile. È che tutti sanno che il ferro va verso il basso della Perché tutti sabemos che el hierro va verso abajo en però grazie alla preghiera inizia a salire verso l'alto a, la a subire in alto e qui abbiamo, abbiamo tutti e tre elementi elementi di un risveglio e los del la prima è che queste persone crescevano Lo non crescevano soltanto di numero, non solo di numero, ma crescevano anche in un'unzione profetica. Un profetica. Crescevano nella conoscenza nella parola di nel della parola di Dio. Perché vediamo più tardi che questi profeti furono mandati da Eliseo e profetizzarono a Erea, alle persone. Perché vediamo più tardi che questi profeti furono da Eliseo e a los a los demás. la seconda cosa che possiamo vedere la seconda cosa che podemos vedere è che queste persone avevano desiderio di stare con Eliseo di conoscere di più della parola di Dio di más di Dios. perché non dissero, va bene voi rimanete qua noi ci andiamo a fare una casa da qualche altra parte dijeron, aquí, vamos a una casa otro lado. il desiderio era di stare tutti insieme per poter ascoltare quanto più è possibile Eliseo el deseo de estar juntos lo más posible para escuchar uh, lo más posible de Eliseo y la tercera característica es que, es que trabajaban por el reino de Dios mientras estaban ahí querían construir, querían ampliar y querían hacer cosas estas son las tres características que se verifican cuando el Señor es vivo Esas son las tres características que pasan cuando hay un avivamiento: la crescita, el, crecimiento, el desiderio, el deseo, y el, y el trabajo. Loro cre cresciuti, ellos crecieron, han desiderato. deseaban, pero también también trabajaron. Ma un pero había un problema: que, si era persa que se había perdido l'ascia. ¿Qué es esta ascia? L'ascia La rappresenta eh, lo strumento con il quale si costruisce un risveglio e l'istrumento attraverso il quale si costruisce un aviviamiento. L'ascia rappresenta la presenza dello Spirito Santo la, la presenza del Spirito Santo. la tua comunione con lo Spirito Santo. Tu con el Spirito Santo. E molte volte mentre stai lavorando per il Regno di Dio. Quest'ascia si perde. Questa Quest'ascia si danneggia. Se daña, tu perdi Perdi le forze. Las fuerzas, e non riesci più a portare avanti. La tua vida espiritual E io non puoi avanti la tua vita Un giorno c'era un, un, un joven taglialegna, un diavia un holy carpintero. E di quelli, quelli que gli ah, de esos que cortan los árboles. y estaban lavorando per tagliare gli alberi di una montagna. E stavano cortando los árboles de una montagna. y quindi lo llamaron mm. porque era muy bravo a tagliare gli alberi e lo chiamarono perché era molto buono cortando árboles. e la maggior parte tagliava circa 10 alberi al giorno e la maggior parte cortava come 10 alberi al giorno però lui ne tagliava 25 però 25 era giovane, era forte era joven y muy e molto forte e tagliava alberi, tagliava alberi, tagliava alberi e ahí cortando árboles, cortando e cortando però passarono i giorni però passarono i días. e non riusciva più a tagliarne 25 e già non poteva cortare 25 ne iniziò a tagliare 20 Empezò a 20 poi, dopo altri giorni, iniziò a tagliare 15. E poi si è messo a cortare 15. Dopo non iniziò a tagliare 10. Después 10. E alla fine ne tagliava 5. Al final, cortava 5. Meno alberi di quelli che tagliavano gli altri. Meno arbori di quelli che portavano gli altri. E non riusciva a capire che cos'è che non andasse. E non intendeva che era lo che no iva. Fino a quando non parlò con un uh, di tagliarini più anziano. Asta che non con un, um, diciamo, un superiore, il quale gli disse. Sì, tu metti molta forza nel tagliare gli alberi. E le dico, sì, sí, tu pones molta forza per cortare gli armi. Però hai affilato l'ascia. Però hai affilato l'ascia. Abbiamo bisogno di affilare la nostra ascia. Tenemos di affilare la nostra ascia. Dobbiamo recuperare la nostra ascia. Perché man mano che noi combattiamo le guerre spirituali, le nostre forze piano piano, piano piano, piano piano iniziano a diminuire. Poco a poco van diminu invece abbiamo bisogno di recuperare le nostre forze. Per poter fronteggiare il nemico. Per affrontare il nemico. Amen, mi state comprendendo? Mi state comprendendo? State comprendendo cosa voglio dire questa mattina? Quindi guarda la persona fianco a te e dille affila l'ascia. Guarda la persona al tuo lato e dile affila tua ascia. Anche la piccola, anche Sara affila l'ascia. Sara, affila l'ascia. Perché? Perché Dio ci unge per fare qualcosa. Perché Dio ci unge per fare qualcosa. Non è che Dio ci unge per stare a casa nostra a guardare la televisione. Non è che nos dà un'unzione per quedarnos in casa mirando la televisione, se Dio ci unge Dio nos dia, nos da un è per fare qualche cosa, è per conquistare, per conquistare. E per e conquistare. È, per è per avanzare, è per evangelizzare, è per, evangelizzare. È per pregare per i malati e per i rimanenti, come credenti, noi abbiamo ricevuto un'unzione e questa unzione. Non è per tenercela noi a casa nostra. Non è per che la Ma è per fare. Quando leggiamo 1 Samuele capitolo 10 verso 1. vediamo Samuel 10 versicolo 1. Vediamo che Samuele prese il corno dell'olio. Per andare ad ungere Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramólo sobre su cabeza y besóle y díjole, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Samuel Aquí Samuel unge a uh, Saúl. Saul come re. però non lo unge per stare fermo a casa sua però non le dà la per che que se quede parato in sua casa ma fin che lui possa andare e conquistare le battaglie sino per che lui possa andare e conquistare le battaglie. infatti quando lui torna dai campi dopo qualche giorno de hecho quando vive los campos despues de unos c'era stata una guerra da parte degli ammoniti había habito una guerra con, lo, con los ammonitos. gli ammoniti volevano mettere in ridicolo il popolo di Israel e quindi andarono in, in una città per conquistarla e loro volevano cedere e fare la pace con questi nemici e loro volevano fare la pace con questi nemici e gli dissero la faremo soltanto se voi vi farete togliere io con l'occhio destro e per gli nemici dicono noi solo lo faremo se os faremo di quitar il ojo de derecho Ognuno di voi che vive in questa città si deve far togliere l'occhio destro. Cada uno di voi in questa città tiene che quitarse l'occhio derecho. E allora vi lasciamo stare. E a ellos dejamos en paz. Fratelli, sorelli, il diavolo ti vuole togliere qualcosa per lasciarti in pace. Il diavolo vuole quittarti qualcosa per lasciarti in paz. Quindi ti metterà sotto pressione, Te bajo pressione per farti perdere la tua santità. Per farti perdere la tua santità ti metterà sotto pressione, te bajo pressione per farti perdere la tua visione, tu visione. l'occhio rappresenta la visione rappresenta la visione in modo che tu non veda più le cose di Dio ma inizia a vedere i problemi le difficoltà che ci sono intorno si i problemi e e nel momento in cui tu ti distrai dal tuo obiettivo y en el en que te de tu objetivo, allora lui ti lascia stare nel momento in cui tu inizi a peccare, smetti con la tua santità. Nel momento in cui a peccare, lasci la tua santità. E lui ti lascia in pace. Te deja in paz. E nel momento in cui tu non preghi più, non digiuni più, non leggi più la Bibbia. E quando già non oras, né ayunas, ni lees la Bibbia. Lui là ti lascia in pace. E ti lascia in pace. Lui vuole toglierti qualcosa per lasciarti in pace. Quiere algo para in paz. Però tu non devi far togliere niente. Pero no que nada. Non ti devi re essere re reso ridicolo. Non ti devi essere uh, avergonzato. Perché tu hai l'autorità e la potenza di poter vincere il nemico. Perché tu la y el poder para ganar el hai l'unzione per poter vincere Satana e le sue schiere. Tienes la para ganar Satanás y su ejército. Però devi rimanere fermo nella battaglia. Però devi rimanere que fermo nella battaglia. E usare l'unzione che Dio ti ha dato per vincere la guerra quando Saul ascoltò questa notizia quando Saul ascoltò questa notizia stava tornando dal campo aveva i buoi stava volvendo del, del campo aveva i buoi era andato a lavorare stava andando a lavorare però gli hanno detto però gli hanno guarda che vogliono togliere un occhio per stare in pace con noi un la Bibbia dice che Saul si arrabbiò y la dice che Saul se ma come possono queste persone permettersi di dire questo? come si atrevene queste persone a dire questo? prese un buo e lo fece a pezzi Tomò tomó una de sus bestias y lo hizo en pedazos no le importaba que era lo instrumento de cui que bisogno para trabajar no le no, importaba era el instrumento que él necesitaba para trabajar tomó esas bestias y los hizo en pedazos mandó un, pezzo per ogni tribu. Mandó un pedazo para cada tribù. y dice, si no me seguís así, así haré vuestras bestias se raduló un ejército enorme y llegó un ejército enorme y vinsero quella battaglia. batalla y ganaron esta batalla perché Saul era stato unto per vincere la sua battaglia. Perché Saul fu per la sua E tu sei stato unto per vincere la tua battaglia. E tu também fuiste ungido per ganare tua Qual è la battaglia che stai attraversando? Qual è la battaglia che L'infermità. La Gesù l'ha vinta sulla croce. E tu hai ricevuto l'autorità per vincere. Qual è la para tua battaglia? Tu la famiglia. Dio ti ha dato vittoria e autorità sulla tua famiglia. Dio e tu Ordina ai demoni che se ne vadano dalla tua famiglia. Ordina ai demoni che se ne vai dalla tua famiglia. Perché tu hai autorità. Perché tu autorità. Qual è la battaglia che tu stai affrontando? Qual è la che stai affrontando? Alzati in piedi fermo. Uh, uh, Parati di piedi firme Nel tuo campo di battaglia. tuo campo di battaglia. Affronta il nemico. E, il nemico. e vincilo. E Recupera la tua ascia. Recupera la tua ascia. Recupera la tua forza. Recupera la tua forza. Perché usando col tempo l'ascia. Prego nel tempo l'ascia. Piano piano poco a poco, si danneggia. Si danna. Passa il tempo e la tua vita di preghiera piano piano si danneggia. Passa il tempo e la tua vita di orazione poco a poco si danneggia Passa il tempo e la tua vita a leggere la Bibbia. Si danneggia. Nel mentorato parliamo di avere un rapporto con Dio. di come ascoltare la voce di Dio. Di la voce di Dio e di riempire un devozionale con quello che Dio ti dice. dice. Però quando, quando passa il tempo. il devozionale si danneggia. El se tu vedi le prime pagine, avevi una pagina piena di cose che Dio ti aveva detto. Se vedi la prima pagina, vedi una pagina piena di cose che Dio ti ha detto. E adesso c'è, Signore, grazie per questo cibo, amen. E ora, Signore, grazie per questa comida, Mi Sembra la, la, il pranzo che facciamo quando mangiamo no? come la orazione che facciamo quando comiamo Dobbiamo affilare la nostra ascia, affilar ascia. Se vogliamo abbattere i nostri alberi, si queremos, uh, E Dio questa mattina ci sta dicendo: está diciendo, è normale che ci stanchiamo. Es normal que nos è normale che piano piano sentiamo il peso della battaglia. È normale che poco a poco senti, sent, uh, sentiamo, sentiamo il peso della battaglia però Dio ci sta dicendo devi recuperare la tua ascia, recuperar tu ascia. devi recuperare le tue forze devi recuperare forze dobbiamo sì. custodire l'unzione perché non è nostra è di Dio Saulo non l'ha di custodita Saúl non lo hizo. iniziò bene bien, però alla fine però al final, anche lui si stancò él se e perse lo Spirito Santo y Davide invece però David nonostante i suoi errori e i suoi peccati a pesar de sus errori e sus pecados non perse mai la sua unzione Nunca su unzione. e tu puoi leggere nei salmi che lui prega e puoi leggere i salmi che lui prega Signore, non toglie lo Spirito Santo Signore, non me quites il Spirito Santo state comprendendo quello che voglio dirvi questa mattina? Entendente, che voglio dire questa mattina? Come si può mantenere affilata la tua ascia? Come si può mantenere affilata Gli Eliseo ti aiutano a tenere l'ascia affilata. Gli Eliseo ti aiutano a tenere la tua affilata. Cerca di stare quando è più possibile vicino agli uomini di Dio. Quédate lo más cerca posible de los hombres de Dios Porque los hombres de Dios revivan tu unción Cuando Saúl volvió quiso matar a David David se escapó y se fue por Samuel Saúl ya había perdido su unción Y entonces mandó un pequeño grupo de soldados para matar a David questi soldati non credevano in Dio. Esos no en Dios. Però quando arrivarono lì dove c'era Samuele che stava pregando iniziarono a profetizzare. E quindi Saúl mandò un, un altro gruppo di soldati. Y Saul mandó otro grupo de e quando arrivarono lì anche loro profetizzarono. Alla fine mandò un terzo gruppo. E anche loro profetizzarono. E io profetizzarono. E quindi Isabel disse non è possibile. Isabel disse non è possibile. Non può essere. Non può essere. No. E disse: andò lui stesso lì. Mismo fue ahí. Lui, che lui che aveva perso l'unzione. Lui che aveva rinnegato Dio. El que había a Dios. Lui che Dio l'aveva rigettato. El que Dios lo había E solo per il fatto di essere lì, alla presenza di un gruppo di profeti, tornò a profetizzare. Per questo è importante stare insieme por eso es importante estar juntos. Por eso es importante la iglesia. Porque cuando tú estás insieme a personas que tienen la unción de Dios. La tua Tu misma, misma unción se renueva. La tua forza si, si Tu fuerza se restaura. y tú esci fuori dalla chiesa di e di E tu la iglesia lleno de fuerzas. Arrivi abbattuto. Llegas ahí cansado. Ma esci forte. Pero sales fuerte. Amen. Amen. Come si può recuperare l'ascia? Come Chiedendola a Dio. Luca capitolo 11 verso 13 ci dà una chiave. Luca capitolo 11 e 13 ci dà una chiave. pues Poi si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos dadivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. El Padre, dará Santo el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a, quelli que no a los que pidieran de él. Muchos de nosotros piden muchas cosas. Piden un buen trabajo. Piden una buena máquina. Una bu un buen coche. El novio. El idóneo. Però quanti di noi stanno chiedendo lo Spirito Santo? De pidiendo el Santo? Quanti di noi stanno chiedendo di più di Dio nella nostra vita? De más de Dios en vida? Quanti di noi stiamo chiedendo i doni dello Spirito i Ministeri? Los dones e los La Bibbia dice che.. La Biblia dice que hasta si somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más Dios nos dará el Espíritu Santo, el Espíritu Santo si lo pedimos. Si tú pides el Espíritu Santo Él te lo dará. Si tú pides el Espíritu Santo Él va a afilar tu hacha. Pero si tú estás pidiendo otras cosas no recibirás nada. No recibirás nada come funziona Dio come funziona cercate prima il regno di, di Dio e la sua justizia e tutte le altre cose vi saranno date e le altre cose le saranno date se tu cerchi prima l'unzione dello Spirito Santo si antes buscas la unzione del Espirito Santo Dio ti darà tutte le altre cose Dio ti darà tutto lo demás cosa sono le altre cose che sono le altre cose il idoneo, l idoneo. La casa, la casa, lavoro, trabajo, non lo so, qualunque cosa che possono essere buone. che può essere buona. Ma tu devi cercare prima il regno di Dio. Antes que el regno de ma se tu cerchi prima le altre cose, las demás cosas, non arriverà né quello e né quello. No lo uno, lo Invece dell'idonio. Del, del principe azzurro. Principe azul, sul cavallo bianco. Arriverà Shrek sul vaso nel burro. Sono cioè, cioè, anche simpatico. Non è che <ride> niente. <can't get> <laughs> Era un principe. Era un principe, anche. Mi state comprendendo? Entiende? Quindi, come puoi. Recuperare la tua unzione, come puoi preservare l'unzione. Però come puoi recuperare tu tua unzione e preservarla? Stando vicino agli uomini di Dio. E cerca de Dios, a Chiedendolo a Dio. a Dios. Ma anche meditando la sua parola. Però meditando Giosuè dice che lui meditava la sua parola giorno. Josué dice que él meditaba sus palabras noche. ¿E meditar la palabra de Dios? Y meditar la palabra de Dios no significa ver el del giorno. No significa ver versículo del día. Significa meditare la parola. Significa meditare la parola. Significa leggere un capitolo della parola. Significa leggere un capitolo della parola. E metterti via a pensare che cosa sta dicendo la parola. E ponerti via a pensare lo che sta dicendo la parola. Non è il foglietto del calendario con il versetto. Non è la del calendario con il versicolo. O il pan di vita che tu prendi uno e già letto la bibbia. O il calendario che dici ah io lei la Bibbia. Così la tua ascia non funzionerà. tua ascia non funzionerà. Meditare sì. la parola. Meditare la parola. Significa passare tempo di qualità con Dio nella parola con Dio nella parola meditandola meditandola leggendola, leggendola, leggendola pensandola. pensandola anche noi come pastori como pastores, sono anni che leggiamo la parola sono anni la parola Ma non è che possiamo dire, vabbè, la conosciamo che fa, oggi non la leggiamo però non è che possiamo dire, bueno, già la conosciamo quindi, perché la leggiamo? No, no, no. Ogni giorno dobbiamo che leggere e meditare la parola. e la Dio ogni giorno dà di capire qualcosa in più della parola. E Dio ogni giorno ci deve capire qualcosa in più della parola. Perché la nostra hacia deve essere affilata tutti i giorni. Perché la nostra hacia deve essere affilata tutti i giorni. Come conservare la nostra unzione? C'è preservare la nostra unzione? Con la preghiera. Con la orazione. Come dicevamo, abbiamo bisogno di un rapporto personale con Dio. Diciamo, una personal con Dio. E il devozionale parla di come sta il tuo rapporto con Dio. Di con Dio. Se Dio ti sta parlando, se Dio ti sta dando delle rivelazioni. Se Dio ti sta hablando, ti sta dando revelazioni. O tu nel devozionale non stai scrivendo più nulla. O nel devozionale non stai scrivendo nulla. Hai bisogno di comunione con, comunione con Dio. E la comunione con Dio ha doppio senso. Y la comunión con Dios es a doble sentido. Tú, debes hablar contigo, tú tienes que hablar con Dios. Y Dios, debe hablar y Dios tiene que hablar contigo. Si estás hablando tú solo con Dios... Si solo estás hablando con Dios. No es comunión. No es, comunión es un monólogo. Es como aquellas personas que hablan siempre, hablan siempre y no te dan la posibilidad de hablar. Es como esas personas que siempre están hablando y nunca te dejan hablar. Y luego he entendido todo lo que tú habías dicho. Y entendieron todo lo que dijiste. Pero tú no habías dicho nada. Pero tú no dijiste nada. Dobbiamo avere comunione con Dio. Que tener comunione con Dios. Non soltanto una lista della spesa. Non una lista di compra. Signore voglio questo, voglio questo, voglio questo, amen. Signore quiero esto, esto, esto y a me. Come se Dio fosse Babbo Natale. Come se fosse Papa Noel. Abbiamo bisogno di parlare con Dio. Di con Dios. Come si parla con un amico. Come si habla con un amico. Come sta il rapporto, la tua relazione con il tuo amico? Come sta la tua relazione con tuo amico? Ci sono amici che ti chiamano solo quando hanno bisogno di qualcosa. Hai amici che solo ti chiamano quando qualcosa. Ti arriva un messaggio su WhatsApp, te un en WhatsApp. E sono sei mesi che non li senti. sei mesi che non li escuchas. dice, hola pastor, come stai?". Hola pastor, come estás? E tu gli rispondi, di cosa hai bisogno? E tu le contestas, che quieres? <risa> di <De> che <qué> necessitas? <risa> Perché per chiamarti dopo sei mesi è por de una persona che ti chiama solo quando ha bisogno di qualcosa è una persona che solo ti chiama quando ah no è es che que ho bisogno di questo favore es e que molti si comportano così con Dio si portano così con Dio parlano con Dio solo quando hanno bisogno di qualcosa con Dio sta cercando amici Dio si buscando amici come era Abramo con Abramo Abramo era l'amico di Dio. di Dio. Gesù disse: Io vi chiamo amici. dice, Io chiamo amici. E cosa dice oggi Dio di noi? E dice oggi Dio di noi? Come ci chiamerà? ¿Cómo nos va a amici? Amigos? Figli. Hijos, o conoscenti. O conoscenti. O persone che non. Cioè, ogni tanto la vedo qualche volta. O alguien che vedo di quando. Che, che livello di relazione abbiamo con, con Dio? E la terza cosa che serve, la che serve per custodire la nostra unzione? E il servizio? Ese è il servizio. Atti 1.8 Hechos 1.8 Ma ricevereis la virtù del Spirito Santo che vendrà sobre voi e me sarete testigos di Gerusalemme en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra Dios, había Dios le había dado el Espíritu Santo para ser, para ser testigos no para hablar en lengua así y no hacer nada no para hablar en lengua hacer nada por eso si quieres tener tu unción viva y tener tu asa afilada debes continuar a servir tienes que seguir sirviendo debes servir nel momento en que te Porque cuando te paras en el servicio, También se va a parar tu bendición. La Biblia, parla una La Biblia habla de una viuda che il marito morì che il marito ed era uno dei discepoli di Eliseo. Era, uno de los de Eliseo, era un profeta, era un uomo di Dio, era un profeta e un uomo di Dio, però era un cattivo amministratore, perché si può essere uomini di Dio, se puede ser de Dios. però avere una cattiva amministrazione, una mala e quest'uomo aveva lasciato la moglie nei debiti totali, Y Este hombre había dejado a la esposa con muchas deudas. Y quindi la, la, la mujer se fue por Eliseo y dijo, "Eliseo, ayúdame." "¿Y Eliseo no, el el no le dio el dinero. Pero le dio la estrategia para salir del problema. La salir del problema. Y aquí ci que uh, hacer fare un'altra predicazione. E no io ayudar a las personas predicazione. Perché dando soldi. Porque no ayudarás a las personas dándole dinero. Porque volverás a estar siempre en los mismos problemas. Y siempre Debes ayudar a las personas. Dándoles una estrategia para uscire dai problemi. Inutile dar, darle un peso a una persona que tiene hambre. Debes insegnarle a pescar. Tienes que enseñarle a pescar. In modo que no abbia mai fame todos los giorni della sua vida. Para que nunca más vuelva a tener hambre però questa è un'altra predicazione questa donna aveva bisogno di una soluzione e Eliseo disse vai a cercare tanti vasi vuoti Eliseo perché gli disse tu che cosa hai? Perché gli dici, tu che tiens? Ah, un pochino, un pochino di olio. Un pochino di aceite. Va bene, vai a cercare tanti vasi. Vai busca molti vasijas. Vai dai tuoi vicini di casa, dai tuoi amici. Vai dai tuoi vicini, dai tuoi amici. Fattene dare quanto è più possibile. Hazte lo più possibile. Poi aiutati in casa. Luego in casa. Prendi il tuo olio. Toma il tuo aceite. E versalo in tutti questi vasi. E ponlo in tutti i vasos. E la donna iniziò a farlo. E l'olio si moltiplicò. E l'olio si moltiplicò. Si moltiplicò, si moltiplicò. E la sete si moltiplicò e si moltiplicò. Perché quando noi obbediamo alla parola profetica di Dio. Le la profetica Dios, quando obbediamo alla direzione che Dio ci dà cuando disse la la direzione che Dio nos da attraverso la sua a través de su palabra La, rema, la, la palabra rema, revelada. Y cosas la palabra rivelata. La parola rema rivelata. E a succedere in maniera soprannaturale. las cosas empiezan a pasar de manera sobrenatural. pero esta es predicazione. Però c'è un'altra predicazione. Che cosa è successo? Che passò? Che quando metteva l'olio, quando poné la l'olio continuava a scorrere e el seta seguía fluyendo ma quando erano finiti i vasi finisce anche l'olio finché tu sei lì e servi il Signore l'olio nella tua vita inizierà a scorrere e l'aceite in tua vita seguirà fluyendo però quando tu ti fermi Pero te paras, anche l'unzione si ferma la se para. e se si ferma per troppo tempo se tiempo, allora è finita Ya si è finita dobbiamo affilare l'ascia affilar e per affilare l'ascia dobbiamo servire il Signore. Servir al Signore e servire il Signore non è solo dietro un pulpito. No solo de, uh, un púlpito servire il Signore è parlando agli altri di Gesù servire al Signore è a gli altri di Gesù servire il Signore è intercedere per chi ha bisogno es por los que pregare eh. per i malati, liberare i posseduti orare per i malati, liberare i posseduti fare l'opera di Dio Hacer la obra de Dios. Quindi dobbiamo affilare la nostra ascia, dobbiamo recuperare la nostra unzione e questo lo possiamo fare stando vicino agli uomini di Dio, chiedendolo a Dio, meditando nella parola, avendo una comunione forte con il Signore e servendo al Signore. Oggi vogliamo dire Signore io voglio di più dello Spirito Santo. Oggi vogliamo dire, Signore, io chiedo più dello Spirito Santo. Io voglio recuperare la mia unzione. Mi unzione. Voglio affilare quest'ascia. Affilar per questo vogliamo avere un momento e pregare. Per questo vogliamo avere un momento per orare. In modo che la nostra unzione sia rinnovata. Perché la nostra unzione sia rinnovata. Perché abbiamo bisogno di rinnovare continuamente la nostra vita. Perché necessitamo rinnovare sempre la nostra vita. Quando tu leggi la parola di Dio. Quando leggi la parola di Dio e dice voi riceverete potenza e se vai a ricever potere atti 1.8 che l'abbiamo letto e necce 1.8 che l'hiamo letto il, il termine greco usato il término griego usado dice: No solo la recibes una, una vez para siempre, dice: No solo la recibes una vez para siempre, ma la riceverai y la continuerai a ricevere. Pero, sino que la recibirás y seguirás recibiéndola. Porque necesitamos cada día ser renovados con nuestra unción: di ogni nella vita necesitamos ser nuestra unción. de ser cada día en nuestra vida espiritual. Y hoy también estamos aquí para rinnovar la nostra vita. Per rinnovare la nostra vita. Quindi dobbiamo alzare in piedi, vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo un momento per Vogliamo salutare anche i fratelli che ci seguono in diretta da Facebook.